una panchina in piedi nel letto, guida solo, pure in coro, con i pensieri miei. Come sono strano, come un bambino mi tende la mano, ma non mi siedo più. Sai, faccio da solo, nei miei occhi verdi o nei miei occhi sono chiusi, vedo mari e vedo laghi salati, svelto con un passo indietro, svelto con un passo indietro. Cado giù, fuori torno su, fuori cado più. Alzo gli occhi al cielo, guardo giù nel buono Cado giù senza un cuore spiro Mentre il mio sorriso dolce mia velena Chiudo gli occhi e piano, Mi sento forte, salgo e cado giù Ma cerco un appiglio Voglio di allegria tra gli amici miei maniconie fa tutti i giorni persi e nessuno mai mi tende la mano perdonami perdonami non sono anch'io perché come mai come sono vivo mentre i pensieri miei muoiono dentro sono stanco ma non Piego, ma se riesco sai sono sfinito le mie lacrime nei miei occhi deserti le mie mani oneste i miei pensieri ladri ma non credo ne. Cado giù, poi ritorno giù, poi ritorno a piccoli gli occhi al cielo, scado giù nel mondo. Cado giù, senza un fuori, respiro, mentre il mio sorriso, dolce notte e il mio beleno, chiudo gli occhi e pianto, mi sento poco. Della mano. Perdonami, perdonami. Non sono anch'io, perché come.